Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi voglio parlarvi di questo fantastico sito eh, Da poco siamo stati contattati da loro Perché ci dicevano che noi stavamo utilizzando un brano eh, di loro proprietà eh, noi avevamo cercato un, un intro Questa, giustamente Che se voi me la ricordate eh, Quella che voi eh, avete poi chiesto a noi Di cercare di eh, Tagliarla perché in sostanza era quella più, eh, più lunga, 30 secondi non possono durare a destra e manca. Bene, questo pezzo di brano a quanto pare si riferisce a un brano eh, di loro appartenenza. Il brano eh, in questione fa parte di eh, del Neosfere di Jack Trainell e se lo andiamo a sentire nel punto preciso possiamo vedere che evidentemente è quello eh, quindi ho provveduto per tramite degli accordi eh, di acquistare la licenza. ora cosa succede mi sono incuriosito giustamente perché ho detto ma questa azienda è così grande e dà anche la possibilità a degli youtuber di prendere, di acquistare dei brani e riutilizzarli sotto licenza infatti durante l'acquisto la, mi chiedeva proprio come vuoi utilizzare questo brano e c'era proprio la casella nel mio canale youtube e grazie a questo ho potuto utilizzare il brano quindi andando a vedere qui about house possiamo andare a tradurlo perché siamo italiani loro a quanto pare hanno eh, una storia bella forte alle spalle, Anzitutto sono nati nel 99 Hanno lavorato con Google, McDonald's, con la Jeep, va bene, con Samsung Poi hanno partecipato anche a Wonder Woman, Hobbit, Transformers, King Arthur Beh, eh, Serie televisive come Grey's Anatomy, Homeland, Billions, questi due ultimi non mai e eh, America's Gone Talent, America's American Idol Beh, Microsoft, Ubisoft, cioè è un, una cosa che non, non pensavo minimamente. Quindi, io vi dico che il costo è stato molto ragionevole, si aggira intorno ai 18 euro. Quindi, per una licenza va bene. Gli artisti sono tanti, le scelte delle canzoni sono veramente eh, tantissime. Potete utilizzare qualsiasi brano io già si fatto a, a, a, a scegliere questo già so benissimo c'è cioè una canzone che che lui ha fatto vede, 1, 2, 3, 4 4 pagine di canzoni musica elettronica anche di buon gusto per esempio questo qui non la posso mettere in play perché sennò dovrei pagare i diritti però l'ho sentita e si affida molto con il 2000 bene questo è un mio consiglio, se volete passate su questo, su questo sito che ve lo lascio in descrizione e, oppure sopra la scheda e, e andate ad acquistare un brano per poi utilizzarlo in un vostro video. Con questo il video è finito, vi ringrazio per l'attenzione e iscrivetevi al canale YouTube e Facebook di Basi Musicali con le mie esperienze io cerco un attimino di condividerla con voi perché in sostanza non si nasce imparati. Ringrazio Position Music Company per avermi dato la possibilità di risolvere un piccolo problema che avevo nel mio canale, normalmente a, a buon fine, cioè non, lo, non sapevo che il brano era rivendicato da copyright, quindi spero che la situazione sia risolta definitivamente. Con questo vi saluto e ci vediamo molto presto. Ciao!